Sì Presidente, grazie per, per la parola, eh, questa proposta ecco, da parte del consigliere De Priamo viene, viene da lontano, ecco, mi ricordo le discussioni, numerose discussioni insomma, ecco, eh, fatte in Commissione Ambiente su il, il tema sul tema eh, dell'alimentazione sull e sull'accessibilità, eh, ovviamente sull'alimentazione nella città di Roma, un tema che comunque... Eh, si fa sentire sempre sempre più, soprattutto in questo momento di pandemia, appunto sull'accessibilità al cibo, un'accessibilità che ovviamente deve, deve essere e deve avvenire per, per tutti i cittadini romani e non solo. E un tema adesso sempre più acceso, ovviamente, eh, inserendosi poi anche nel contesto dei cambiamenti climatici, nel contesto ovviamente del surriscaldamento globale, anche nel contesto ovviamente diciamo di eh, come dire, una, una sofferenza insomma ecco comunque una situazione di criticità che ovviamente colpisce le, le, le fasce più deboli appunto della cittadinanza. E il tema dell'alimentazione è un tema sentitissimo insomma noi ne abbiamo spesso parlato abbiamo eh, fatto cenno anche appunto al lavoro del comune di Milano un comune che comunque è stato eh, promotore insomma di una delibera sulla food policy la prima delibera presentata eh, appunto in un comune italiano che è stato un po' diciamo eh, come dire, il, il punto di, di inizio ovviamente su un percorso eh, che è quello appunto legato all'alimentazione. Noi nel, nel tempo abbiamo eh, costruito una, una delibera eh, diciamo che andasse appunto in quella direzione, simile a quella, quella di, di Milano, ovviamente l'abbiamo ampliata. Eh, allacciandoci anche alle, alle realtà eh, cittadine, questo lo sa bene anche il collega, collega Zannola con il quale insomma, abbiamo eh, come dire, interroguito con loro, abbiamo cercato ecco, di eh, andare al di là ovviamente degli schieramenti politici come stiamo facendo in questo momento, perché riteniamo che comunque almeno ritengo che temi di grande sensibilità, di grande eh, profondità ovviamente devono abbracciare tutte le forze eh, politiche perciò di maggioranza e di opposizione. Perciò abbiamo dato vita appunto alla delibera sulla, sulla food policy incentrandoci appunto sul, sul chilometro zero, sulla filiera corta, sull'accessibilità al cibo ma cibo ovviamente di qualità, perciò un cibo comunque eh, diciamo, soprattutto ovviamente di origine e biologico o comunque naturale, perciò ovviamente in contrasto con i prodotti OGM o comunque i prodotti, eh, diciamo, truffati. Come, come ben si sa, insomma, c'è ovviamente eh, una, una serie di illeciti di, di, eh, di, di ovviamente sul, eh, sul sistema agroalimentare o comunque sul sistema ovviamente produttivo. Eh, invece ecco noi miriamo su un, eh, su un prodotto ovviamente eh, su un prodotto ottimo, eh, soprattutto salutare, e eh, che possa ovviamente eh, giovare in termini ovviamente di salute eh, a, ai cittadini. E, mh, cerchiamo insomma ovviamente anche di mettere in risalto eh, quella che è la potenzialità del, del comune di Roma, che sappiamo bene è il comune agricolo più grande d'Italia a livello di estensione territoriale sul fronte agricolo. Noi abbiamo le due famose aziende agricole che sono eh, Castel di Guido e La Tenuta del Cavaliere che comunque insomma, eh, diciamo, ospitano una, una realtà importante del, eh, diciamo, dell'autoproduzione eh, di Roma Capitale dove appunto adesso stiamo producendo olio, eh, ortaggi, insomma, formaggi e via. Ovviamente eh, ci sono anche coltivazioni insomma, che piano piano stanno crescendo e all'interno vi è anche un sistema di, di apicoltura urbana, eh, diciamo, dan, dando vita ovviamente al, anche a Del Miele, che come sappiamo è un'alimentazione eh, sana e nutriente. Perciò eh, il tutto ovviamente per creare una, un sistema eh, circolare eh, all'interno anche della, del tessuto comunale, perciò quello che produciamo lo reinseriamo ovviamente nella realtà cittadina, nella realtà anche poi alla fine del delle scuole, infatti crediamo e come insomma, abbiamo anche, lo abbiamo anche manifestato nella nostra eh, delibera poi il, il punto importante che è quello dell'educazione eh, dell'educazione ambientale de dell'educazione alimentare e del rispetto ovviamente verso, verso la natura e, e questo perché ovviamente eh, l'inquinamento eh, che stiamo attraversando e che stiamo vivendo insomma, è, il, è il nemico numero uno eh, non soltanto del nostro ecosistema ma ovviamente anche della nostra biodiversità e, del nostra, e, e dei nostri prodotti alimentari ovviamente eh, dopo insomma che comunque in questo in quest'epoca di, di, di difficoltà di transizione oggi ovviamente eh, la parola più più in voga più eh, diciamo eh, che, che, che si ascolta ovviamente sempre più è la famosa transizione ecologica perciò eh, come come amministrazione come comune insomma non Possiamo stare a guardare, dobbiamo eh, tessere dei de rapporti importanti eh, con le università, con le realtà cittadine, l'abbiamo fatto con l'associazione terra, insomma con eh, anche realtà appunto universitarie, della Tuscia e via discorrendo, e dove ovviamente eh, devono esserci insomma, del degli approcci interlocutori eh, costanti e, eh, e continui. Sappiamo che il sistema agroalimentare, l'educazione. Eh, agroalimentare, insomma ambientale è il futuro ovviamente non soltanto di Roma ma del mondo intero perché eh, sappiamo che l'autoproduzione è alla base eh, di molte economie eh, mondiali, di molti sistemi eh, ovviamente di, di produzione alimentare, perciò ecco Roma su questo deve dare un messaggio, un messaggio chiaro, io come, come Presidente della Commissione Ambiente e come rappresentante ovviamente in questo momento della maggioranza eh, sono a favore eh, di questa proposta eh, dei colleghi di Fratelli d'Italia perché comunque va nella stessa direzione della delibera ovviamente eh, della, della food policy e mi auguro che insomma ci sia presto ovviamente la possibilità di discuterne appunto in aula insieme insieme ovviamente alle altre forze politiche insieme soprattutto alle associazioni che aspettano ovviamente da molto tempo l'approvazione di questa delibera non, non è come diciamo sempre insomma, il, ovviamente, come, come diciamo usualmente ecco, non è il punto d'arrivo ma è il punto d'inizio insomma eh, ci sono ovviamente accordi eh, internazionali anche con la FAO perciò ci sono ovviamente dei fronti aperti di discussione di interlocuzione anche ovviamente con, con i ragazzi insomma, che oggi ovviamente eh, cercano insomma, di, eh, di andare contro a questo questo fenomeno ovviamente del surriscaldamento globale, perciò ritorniamo sempre ai cambiamenti climatici, ricordiamo anche i ragazzi di Friday for Future che ovviamente eh, sperano Insomma, in un messaggio io credo che comunque eh, eh, anche con la delibera che poi andremo ad approvare sulla food policy insomma, si darà un messaggio molto chiaro, finalmente ecco, si darà un, un segnale netto e si rileverà quella che è la strada ovviamente dell'alimentazione a Roma perciò concludo Presidente dicendo che è bene questa delibera dei colleghi di Fratelli d'Italia eh, e ovviamente insomma io mi auguro che possa eh, essere calendarizzata a breve anche quella sulla food policy perciò sulla politica del cibo Presidente mi scusi se mi sono dilungato la ringrazio